Allora, ciao ragazzi, oggi siano, sono in compagnia, oggi c'è Ale con me che mi sta filmando. Ciao! E poi abbiamo una personcina che sono andata appena a prendere, è ritornata indietro come vi avevo annunciato ed è qui seduta e non merita neanche la cintura. Mamma mia, saluta! <ride> è tornata è tornata è tornata Lussi è stata per più di due mesi direi eh, fuori casa eh, me l'hanno richiesta subito dopo aver fatto l'indagine eh, questa persona si ritiene un esperto del campo e l'ha voluta a tutti i costi esaminare quindi io l'ho spedita ben volentieri e niente, lui ha fatto tutte le sue pratiche non so cosa abbia fatto non lo so però eh, il consiglio che mi ha dato è stato quello di eh, praticamente mi ha detto bruciala, non c'è più nient'altro da fare eh, non, non si è soffermato molto su, sui dettagli io non ho chiesto perché comunque mm, non mi interessava chiedere eh, L'unica cosa che mi ha detto è bruciala, appena puoi bruciala, eh, non tenerla in casa e tenerla in un posto sicuro nel frattempo, tu, nel frattempo che ti organizzi per poterla bruciare. E io seguirò il suo consiglio. Eh, non ho intenzione di rimettermela in casa, se poi Ale la vuole non lo so. <ride> Vabbè. E, niente, mm, oltre a Lussi, oggi andiamo a recuperiamo un, un altro oggetto che... Eh, mi è arrivato tempo fa allora io ho affittato un box ehm, che non si trova praticamente eh, dove c'è la mia abitazione ma è in un, in un altro luogo e lì tengo un pochino diciamo le, le, le cose in esubero che non riesco a tenere nel mio box e eh, in più delle cioè, frusaglie e questi oggetti un po' strani che eh, preferisco custodirli là, ok? Adesso andremo a recuperare un oggetto che se vi ricordate bene eh, per chi non avesse visto il video eh, hai mai visto una costante rimbarazzante lì praticamente eh, ho girato una scena dove appunto chiedevo eh, che se aveste avuto eh, oggetti ritenuti da voi stessi maledetti eh, potevate spedirmeli eh, e lì praticamente eh, lì praticamente do eh, delle info su come spedirmeli come contattarmi in privato eh, quindi dicevo questo oggetto questo oggetto una signora me l'ha fatto avere eh, lei stessa l'ha comprato eh, un po' di tempo fa mi sembra che lo deteneva da circa un anno, un anno e mezzo mi sembra e ehm, cosa è successo? che questo cofanetto lei l'aveva comprato principalmente eh, per la buona sorte crede nella buona sorte quindi ha comprato questo cofanetto eh, po porta fortuna ecco così doveva porta fortuna l'ha comprato da un mago così mi dice lei e non mi è stato specificato se di persona o tramite internet non lo so comunque lei mi ha detto così che è stato comprato tramite, tramite questo mago e eh, cosa è successo appunto? Questo cofanetto doveva portarle fortuna, ma lei da quando ha acquistato questo cofanetto, da quando ha iniziato a tenerlo in casa, sono successe varie cose, vari eventi sfortunati, altro che fortuna, eh, quali una volta eh, praticamente usando il forno eh, è andato in corto eh, tutto il sistema, tutto l'impianto elettrico quindi ho dovuto rifare tutto l'impianto elettrico dell'appartamento eh, poi un'altra volta gli è successo che gli si è allagato il bagno un'altra volta gli è successo che praticamente eh, mentre stava parlando con un'amica eh, di questo cofanetto eh, in macchina eh, gli capita un incidente stradale eh, un'altra volta eh... Ale aiutami quando, sono ladri, Quando detto... gli sono entrati i ladri Quando gli sono entrati i ladri in casa eh, Vabbè, grosso modo questo Gli sono capitati tutta questa serie di eventi un po', un po' sfortunatelli Diciamo, no? Allora cosa ha fatto? Ha preso questo oggetto, questo cofanetto E ha iniziato a allontanarlo da casa L'ha portato via da casa E Caso strano A coincidenza vuole che gli eventi sfortunati che, prima, che precedentemente gli, gli capitavano ora non gli capitavano più ha voluto riprovare a prendere in casa il cofanetto e coincidenza ancora stavolta sono ricominciati gli eventi sfortunati coincidenze suggestione non lo so noi adesso andiamo a, a prenderlo vi faccio vedere dov'è, ci portiamo la Lucy, adesso lo andiamo a vedere. Ma perché c'è un occhio chiuso e un occhio aperto? Mamma mia, già ho paura. Andiamo? Vieni qua stronza che tu... Dai, oh dai, no, no, no, oh, no. Ti ricordo no. che questa ce l'aveva con me, eh? Ah, vabbè, ma è eh. tanto cara, magari non, non avete fatto... Cosa cos'è che ho fatto? Non siete entrati in feeling, magari. Ah, sì un feeling esatto non te la testa in giù che le va il sangue al cervello? non la perdere dai andiamo oh, aspetta che c'è lo un attimo dov'è? lo zuccolino era per terra va che prende freddo la pancia eh non me lo frego posso prendermi tutte le vincite che voglio ora? si sì, si sì, si sì. Ah, Lucy, la tua nuova casa Qua si piazza Eccolo qua Il puffanetto Tu sei qua eh Allora e eh, niente, questo è l'oggetto praticamente si vede o è troppo scuro Ale No, si vede benissimo Ok questo è il cofanetto, e, niente. So che la signora dentro ci aveva messo tipo <ride> eh, fogliettini del lotto, sai, di giocate eh, del lotto praticamente. Lei giocava al lotto e quindi ci metteva dentro i, i, le ricevute sperando in qualche fortuna, in qualche arrivo di botta di culo praticamente. <ride> Poi, e invece gli sono arrivate tante botte. Te detto quanto l'ha pagato? Eh, se non mi sbaglio solo 50 e qualcosa. 50... Beh, neanche tanto, dai, è stato no, un... neanche tanto secondo sono me. Non è stata fregata. è Bello pesante. Eh, boh. eh, cose, la cosa strana che ha... Ehm, cosa strana, oddio, se vogliamo parlare di una simbologia, la rosa. Le rose... Eh, ha un significato abbastanza ambivalente no? nel senso che come può rappresentare il bene visto che lo usavano anche nel folklore la rosa veniva usata anche eh, dalle fate no? eh, oppure dalle streghe, dalle streghe lo usavano molto per simboleggiare il male eh, quello che ha di strano ancora come numerologia diciamo che ha un centro, un, al centro un ceppo di rose eh, qui sono sette rose, sette rose. Il sette è un numero eh, che in, diciamo nell'esoterismo nell è il numero perfetto, il numero eh, rappresenta la perfezione, eh, rappresenta il tutto, il nulla, il vuoto, il pieno. Sette diciamo che è un numero. Eh, che rappresenta, se voi ci fate caso, sette sono i giorni della settimana, sette sono le lettere doppie dell'alfabeto ebraico, sette sono i sigilli del libro dell'Apocalisse, da aprirsi per mezzo di sette virtù, da opporre ai sette vizi capitali, i greci eh, associavano il numero sette all'adorazione di eh, Selene e di Apollo Sette erano le meraviglie del mondo Per gli egizi il numero 7 simboleggiava la vita Il numero 7 rappresenta perfe il perfezionamento della natura umana Il 7 è il numero della piramide in quanto formata dal triangolo 3 più su quadrato di 4 Nella tradizione islamica dove il 7 è più volte ripetuto nel Corano Il mondo è sorretto da sette colonne poggianti sulle spalle di un gigante sette sono i giri che il musulmano deve fare Quindi abbiamo capito che comunque il 7 è un bel numero Lussi, in per noi, dai, aiutaci. Aiutaci a scoprire se questo cottonetto è maledetto oppure no. Sì. C'è qualcuno che mi sente qui? può darmi una mano a scoprire che cos'ha di strano questo cofanetto è vero che questo cofanetto porta sfortuna È così diciamo un oggetto maledetto Qualcuno mi sente? Non so di che materiale è, però è abbastanza pesante Ale. Sembra una sorta di ferro o di lega, giusto? Sì. Qualcuno mi sente per favore? Qualcuno vorrebbe aiutarmi a capire di che cosa si tratta? Che ti Ma che dici? tu dopo? No, no, non lo posso tenere. Non lo posso tenere. Questo è il vellutino che viene via. Come? È il vellutino che viene via, questo qua. E... Poi magari è la.. come si chiama? La. la base? Sì, però senti tipo. come ti come senti? Tipo... Non quando la calcio lascia dei.. Ah, dei rilievi? Dei rilievi, no? Sì. Provo a sfoderarlo. C'è qualcuno che mi sente? Qualcuno è presente per dirmi, per aiutarmi darmi una mano? A capire se questo oggetto è maledetto? Se qualcuno vuol parlare, può farlo attraverso questo strumento. cambiare la potenza in realtà non è che provo a cambiare la potenza provo a cambiare la velocità di scansione qualcuno che mi sente? Ho appena sentito una voce. Chi è che ha parlato prima? Oli, oh, tu mi senti? Sì, sento, non capisco ma sento. Vabbè. Sì, ma in realtà noi dobbiamo trovare un posto per questo momento, con la casa di non lo voglio fare. Ok. Cosa è? si è fermato si è fermato poi ha ripreso e si è sentita quella qua la voce è una voce così non riesco a riparare niente ancora uh -oh. è vero sto scherzando Ma va fa un culo va <ride> Ma che deficiente Se non si usare il coltello ci penso io eh <ride> Che c'è?